Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il manuale tecnico Lampade germicide sterilizzare con i raggi ultravioletti. Autore Gianluca Luoni, editore Libri Sandit. Il costo di questo volume è Euro 5,90. Contenuti del libro. Abbiamo un'introduzione, poi un capitolo dedicato ai microorganismi, un altro alla radiazione ultravioletta, un altro ancora all'azione germicida, campi di impiego della luce UVC, domande frequenti e relative risposte. E poi una, e abbiamo anche un appendice. È sicuramente un volume utile. Per chi ne vuole sapere di più, sui temi dedicati alle lampade d'ermicide e alla sterilizzazione con i raggi ultravioletti. Buona lettura e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Grazie.